Ciao a tutti e a tutti make -up artist in erba professionisti in questo video vi parlerò di alcuni elementi di teoria del colore e pillole di armocromia per capire al meglio come arrivare a comprendere la temperatura pelle di una persona che abbiamo davanti e di conseguenza realizzare il make up perfetto e in armonia. Beh se rimanete con me fino in fondo a questo video vi svelerò qualche trucchetto per non sbagliare Inoltre con il cerchio di hit nella teoria del colore vedremo come non spaventarci più davanti a tantissimi colori delle palette perché sapremo come armonizzare i colori l'uno con l'altro. Ti mostrerò come riconoscere il sottotono della pelle, se caldo o freddo ti aiuterò a trovare quegli espedienti per arrivare prima a capire se utilizzare un trucco caldo o un trucco freddo su una persona e con la teoria del colore ti aiuterò ad abbinare i colori tra di loro in armonia. Sono Serena Ballerini, make-up artist professionista da 10 anni, ho conseguito diversi master per specializzarmi sempre di più, tra cui anche diventare consulente di analisi del colore, cioè armocromista questo elemento mi ha aiutato moltissimo nel mio lavoro di make up artist perché ho avuto una comprensione del colore e dell'abbinamento del colore maggiore sono arrivata a realizzare trucchi difficili e complessi e colorati molto più velocemente nella mia esperienza ci sono quindi la consulenza la moda il cinema il teatro e gli eventi la pubblicità le spose e tantissimo altro tra cui la docenza che ho portato anche all'interno di MuaBiz collaborando come insegnante Insegnante. Prima di mostrarvi questi metodi, volevo ricordarvi che ho già fatto questa masterclass in modo approfondito. Se uno è interessato a sfagiolare l'argomento ancora più in profondità, potete ancora acquistarla a questo link nella descrizione. Adesso vi mostrerò tre metodi utilissimi al vostro lavoro: due relativi all'armocromia, uno anche un po' make-up, e uno relativo alla teoria dei colori. Primo metodo, procurarsi due drappi piccolini, anche degli scampoli dai tessutai di eh, un tessuto cangiante, in questo caso lame oro e uno argento. Vanno appoggiati sotto al viso della cliente o intorno e intorno e eh, osservare cosa succede. Se la persona che abbiamo davanti sarà calda con il drappo dorato risulterà sicuramente più eh, fresca, più armonica e soprattutto con una pelle più compatta e uniforme. Non saranno presenti discromie e sembrerà meno stanca e più giovane. Al contrario, quindi, se utilizzeremo il drappo argentato, la persona calda dovrebbe reagire con un velo grigiastro sul viso. In questo modo avremo scoperto che la persona è di temperatura calda al contrario una persona fredda con l'oro ingiallisce in modo malsano si vedono di più le discromie le macchie della pelle le labbra diventano marroni e in generale non eh, si ottiene un effetto stanchezza e invecchiamento mentre col drappo argento la pelle si illumina le labbra diventano rose e la pelle viene uniformata e in questo caso ci troviamo di fronte a una persona Fredda. Mi raccomando, questo test va fatto sempre da struccati, altrimenti non avrete nessun tipo di risultato. Va praticato un po' prima di utilizzarlo sulle clienti perché vuole l'occhio allenato. Quindi allenatevi e poi utilizzatelo sulle clienti. Pesano pochissimo da tenere nel kit. Secondo metodo con il make up ma con lo stesso eh, principio. Un rossetto tipicamente caldo quindi un corallo eh, confrontato con un rossetto invece eh, rosato freddo provatelo sulla cliente prima uno e poi l'altro se non riuscite a eh, ricordarvi fategli una foto prima con uno e poi con l'altro e vedete subito la differenza l'effetto dovrà essere circa come quello dei drappi le persone calde risulteranno molto meglio con il corallo le persone fredde molto meglio con i rosati fucsia Vediamo qui un colore caldo eh, su di me e un colore freddo, caldo, freddo, su di me sicuramente stanno meglio i freddi, ma questo era un altro esempio di cosa potete fare con i reali eh, rossetti. Terza, Tips, utilizzare la teoria del colore con il cerchio di Itten. Questo cerchio è un cartoncino leggerissimo, anche questo da poter tenere nel vostro kit comodamente e trovabile online a pochi euro. Serve moltissimo per capire come abbinare i colori, gli sterminati colori di certe palette ombretti. Per esempio, eh, già solo la, il cartoncino vi dà un sacco di suggerimenti. Proprio al centro ci sono delle triangolazioni o anche delle eh, quadrangolazioni per aiutarvi ad abbinare i colori insieme e renderli armonici perché proprio la teoria del colore il suo obiettivo è quello di armonizzare l'abbinamento dei colori. Possiamo utilizzare abbinamenti complementari, cioè due colori opposti sul cerchio di Itten, analoghi, tre, due o tre colori adiacenti al cerchio di Itten, oppure tante altre opzioni che sono indicate qua al centro e che comunque sono specificate nella masterclass che vi ho, di cui vi ho parlato prima. Questo è uno strumento utilissimo perché eh, vi aiuta a progettare e immediatamente riportare il vostro progetto con una certa velocità e una certa Dimestichezza con il colore con la certezza di utilizzare colori in armonia tra di loro quindi cosa abbiamo visto in questo video vi ho mostrato come con dei drappi eh, colorati possiate individuare la temperatura della pelle di una persona e fare il make up di conseguenza come con i rossetti si possa ottenere lo stesso risultato anche più velocemente e come con il cerchio di itten, quindi la teoria dei colori, abbinare la miriade di colori che i truccatori si trovano davanti e eh, come me ci hanno messo più di, più di sette anni per capire come abbinarli senza paura allora guardate bene questo video e eh, ricordate che con questi piccoli tips sarete molto più veloci, imparerete prima e sarete sicuramente dei truccatori più completi. Divertitevi con i colori e con le tecniche. Grazie per avermi seguito, ciao da Serena!